presidente eh, ringrazio il consigliere Pigliomeni per aver fatto questa eh, aver spiegato tutta quanta la situazione mi aspetto che ovviamente in questo caso almeno in questo caso il gruppo di Fratelli d'Italia voterà favorevolmente perché la sua uh, spiegazione mh, deduce almeno a, a, a me che lo ascoltato eh, che ci sarà un voto eh, favorevole, io volevo precisare che insomma questa maggioranza si sta prendendo l'impegno di portare a termine tutte queste, eh, queste sentenze anche perché ci sono dei cittadini che stanno aspettando giustizia da tanto tempo e dunque consapevolmente noi ci prendiamo la responsabilità di votare favorevolmente a tutti questi debiti fuori bilancio proprio perché i, i cittadini possano avere giustizia. Grazie.